a due vie per il nuovo bonus IRPEF e ancora la tassazione IVA di operazioni complesse in quale stato si paga l'imposta e poi l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator con la domanda dal 4 di marzo e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia del corriere.it Partiamo subito dall'assegno unico senza domanda per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Fa il punto Rosi Delia sull'assegno unico senza domanda per chi appunto beneficia del reddito di cittadinanza con pagamento automatico sulla carta. La nuova misura di sostegno alla genitorialità diventa operativa dal primo di marzo e spetta le famiglie con figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza. Le principali istruzioni sono fornite dall'Inps vediamo che per ricevere l'assegno unico che diventa operativo appunto dal prossimo primo marzo i beneficiari del reddito di cittadinanza non devono presentare alcuna domanda. Tra le due misure c'è piena compatibilità e il pagamento verrà erogato automaticamente tramite l'apposita carta. Con l'introduzione di questa novità le famiglie con i figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza hanno diritto a un importo mensile che per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro è pari a 175 euro. Il beneficio spetta fino al compimento di 21 anni, in presenza di specifici requisiti e senza limiti di età in caso di figli disabili. Ci spostiamo sul trattamento integrativo 2022 con la rinuncia e restituzione a due vie per il nuovo bonus IRPEF, fa il punto, in questo caso Anna Maria D'Andrea, sul trattamento integrativo che si sdoppia dal 2022 e Per il bonus IRPEF ci sono quindi due vie per la rinuncia e la verifica dell'eventuale restituzione. Il passaggio a detrazione per i titolari di redditi superiori a 15.000 euro rende necessario differenziare le varie casistiche anche alla luce della salvaguardia per gli incapienti beneficiari di altri sgravi fiscali. Vediamo che per quanto riguarda quindi il trattamento integrativo 2022 il bonus IRPEF è scisso tra il credito fiscale e la detrazione sui redditi da lavoro, che complica le regole in caso di materia di rinuncia e restituzione. È l'effetto della nuova disciplina che è stata introdotta dalla scorsa legge di bilancio e che mantiene il diritto a beneficiare del trattamento integrativo in busta paga solo per i lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 15.000 euro. Superata la soglia in questione, il trattamento si trasforma in una detrazione IRPEF, ad eccezione dei contribuenti fino a... 28.000 euro per i quali l'imposta è già abbattuta da altri sgravi fiscali. In tal caso, per evitare che in sede di conguaglio venga meno il beneficio riconosciuto dal datore di lavoro, si torna alla disciplina del bonus IRPEF, calcolato in base alla differenza tra imposta lorda e specifiche detrazioni in corso di fruizione relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre del 2021. Nessuna salvaguardia invece per chi supera 28.000 euro di reddito dal 1 gennaio 2022 non è più prevista l'ulteriore detrazione per i contribuenti fino a 40.000 euro di reddito. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo e passiamo poi ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione IVA relativa ad operazione complessa. In quale stato si eh, paga l'imposta è necessaria una valutazione caso per caso come spiega appunto la stessa Agenzia delle Entrate nella Consulenza Giuridica numero 4 del 23 febbraio 2022, si deve considerare la totalità delle circostanze in cui si svolge l'operazione e, nel caso in cui le attività formino un'unica prestazione economica, tale prestazione è considerata generica ed è territorialmente imponibile in Italia, nel caso di specie, l'aliquota individuata per la tassazione IVA è il 22%, anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo ed è possibile scaricare il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate attraverso l'apposito box. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus Digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator con la domanda a partire dal prossimo 4 marzo, l'articolo è di Rosi Delia, sul bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator la domanda dal 4 marzo per accedere al credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute che è previsto dal DL numero 152 del 2021 di attuazione del PNRR. Le richieste devono essere inviate in vitalia entro la scadenza del 4 aprile 2022, c'è cioè quindi un mese di tempo per i soggetti interessati che devono seguire le apposite istruzioni Proseguiamo la rassegna stampa sulla pagina dedicata all'economia del Corriere.it che apre con la situazione eh, in Ucraina Nord Stream 2 perché il nuovo gasdotto è l'unica arma dell'Europa contro Putin e poi ancora petrolio e gas alle stelle crollano le borse europee, gli effetti economici della guerra ai mercati in tilt per quanto riguarda invece i numeri del giorno 600 il numero di giovani all'estero, 600.000 appunto, che rientrerebbero in Italia se ci fossero le condizioni. 80% invece, relativo alle PMI, altri 6 mesi di garanzia dello Stato, all'80% sui prestiti. E poi un ulteriore articolo con un'intervista a Mosca, gli oligarchi sono terrorizzati ma non hanno potere. E dal 31 marzo, Smart Working, cosa cambia appunto dal 1 aprile con la fine dello Stato di emergenza? L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Petrolio e gas alle stelle, crollano le borse europee, gli effetti economici della guerra i mercati in tilt ed è a cura della redazione economia del Corriere.it, fa il punto su quelli che sono gli effetti delle operazioni militari che sono iniziate nella notte con l'inizio di una guerra vera e propria e eh, i riflessi sulla macroeconomia e sui prezzi dei eh, vari beni nonché i riflessi sulle borse europee che eh, hanno aperto ovviamente eh, in ribasso. Per quanto riguarda invece i prezzi delle materie prime, il eh, gas e il petrolio sono eh, aumentati quasi del 30%, un'analisi più puntuale è all'interno dell'articolo. Ovviamente per il contenuto integrale e per gli altri contenuti presenti sul Corriere.it vi invitiamo ad abbonarvi.